Buonasera a tutti Allora Io ogni volta che Devo parlare davanti a Alle persone come voi Prego Prego Di avere di essere degno di questo onore, perché stare davanti a altre persone, avere in mano questo strumento che è in questo caso la tecnologia, l'amplificazione, l'attenzione vostra è un onore, un onore di cui bisogna essere degni per cui bisogna essere capaci di riconoscere in noi anche tutte le fragilità, le debolezze che ci muovono, la volontà di avere riconoscimento, per cui la mia preghiera è in questo momento di ricevere davvero per voi le parole che possano servire in questo momento e non è facile perché Prima di me hanno parlato a voi tante persone che sono esperte nel loro mondo e hanno descritto con grande chiarezza, molto spesso inequivocabile, quello che sta succedendo. Quindi quello che sta succedendo è chiaro, è chiaro almeno per una parte della popolazione, per un'altra parte molto grande non è affatto chiaro, non è affatto chiaro, è ovvio che però di fronte a questa chiarezza molto spesso io come essere umano mi domando ma davvero io che cosa posso fare? E dove, dove sta portando tutto questo? Perché? Perché sta succedendo tutto questo? Perché a me? Perché ai miei figli? Perché, Perché alle persone? Perché il mio, il mio lavoro è minacciato? Perché la mia vita è minacciata? Perché sta succedendo tutto questo? Che cos'è? Co che cos'è questa cosa che sta succedendo? Davvero c'è questa pallina che ci insegue e ci vuole morti? Davvero? Davvero io devo discutere, litigare con le persone che sono vicine a me per, per sedermi a un ristorante? Davvero? È davvero così? E la razionalità ci dice che è davvero così? La razionalità ci dice che è davvero così. Io devo dire che con tutto il rispetto per il carissimo amico che si è espresso prima, è vero, è vero, un certo tipo di raziocinio. Eh, potrebbe far vedere le cose bene, ma, ma io mi permetto di aggiungere non è sufficiente, amico caro, non è sufficiente, perché bisogna vedere quello che manca in questo, in questo tempo. Perché per capire quello che sta succedendo bisogna vedere quello che manca in questo tempo. Per capire quello che sta succedendo bisogna vedere quello che manca in questo tempo. E che cos'è che è venuto a mancare? Che cos'è che c'è sempre stato nella storia dell'umanità? E che negli ultimi cento anni in particolare, cento anni in particolare, ma è un processo che dura da millenni, è venuto a mancare. Che cos'è? Che cos'è? Lo spirito. La fede. Lo spirito la fede nel fatto che noi non siamo solo di carne. Se questa cosa non riprende posto nel nostro sentire, nel nostro cuore, nel nostro vivere, non se ne esce, mi dispiace, ma tutte le analisi devono finire male. Perché se noi guardiamo il mondo con gli occhi della razionalità, non c'è altra possibilità che la catastrofe. Ce ne rendiamo conto, lo vediamo, no? Se noi guardiamo il mondo con il solo Logos, non abbiamo nessuna chance nei confronti di BlackRock, non abbiamo nessuna chance nei confronti di questi signori che hanno tutti i posti di potere perché hanno. Tutti i posti di potere, tutti i posti di potere sono occupati da persone che nell'arco di questi cento anni e anche di più non hanno nessun tipo di fede, nessun tipo di spirito, nessun tipo di fiducia nella vita oltre la vita. Allora questa mia affermazione, vi prego, cercate di capirla, non è un'affermazione religiosa in senso stretto, sebbene io rispetti e sostenga e mi metta accanto dei religiosi che in questo momento si stanno schierando, in, questa, in questo momento critico si stanno schierando per l'umanità, e ci sono, non sono i capi religiosi però, eh? No? quelli vi hanno fatto vedere che le religioni hanno fallito perché i capi religiosi vi hanno fatto vedere che le religioni hanno fallito ma non hanno fallito nello spirito perché le persone sono la religione se noi recuperiamo la fede nello spirito tutto questo è superabile chi studia la storia lo sa chi studia veramente la storia lo sa sa benissimo che la storia non si svolge per processi solo razionali ma c'è l'emersione a un certo punto di qualcosa di imprevisto e imprevedibile, sempre sempre Hegel lo sapeva ne parlava lo spirito è quello che fa la storia allora questa cosa imprevista, imprevedibile, deve uscire fuori da noi. Questa cosa c'è, noi abbiamo il potere di cambiare la storia, nonostante la razionalità ci dica che è impossibile, nonostante la razionalità ci dica che è impossibile, nonostante sembri veramente che noi siamo una minoranza, noi abbiamo il potere di cambiare la storia. Perché la storia non è quella roba di logica che uno, due, tre, quattro, cinque segue. No, la storia c'è un processo logico e poi c'è l'emersione del miracolo storico. Il miracolo storico accade perché si ha la fiducia nel fatto che noi non siamo fatti solo di carne. Perché si ha fiducia nel fatto che ci sono altre forze. Ed è a queste forze che noi dobbiamo riferirci, a queste forze noi dobbiamo chiedere aiuto, a quest queste forze noi dobbiamo sostenere ed alimentare. Farvi... Per cui io vi dico, studiamo. Nella vita quotidiana bisogna studiare, bisogna combattere. Grazie Marco, grazie Marcotti, grazie a tutti voi, grazie Franca, grazie a tutti voi che mettete a disposizione le vostre conoscenze per farci capire. Ma poi la direzione la si trova grazie allo spirito, la direzione la trovate grazie allo spirito, è lo spirito che vi dice che è impossibile che il bene di un individuo venga schiacciato da una collettività, è lo spirito che vi dice che la libertà è sacra e la libertà non si tocca a nessun prezzo. Perché se si schiaccia la libertà non esiste la vita, non esiste la vita senza la libertà. E questo è un principio sacro che chiunque dentro quei negozi, dentro questi uffici deve rispettare. La libertà è sacra! Non c'è nessun motivo, nessuna pandemia, nessun virus, niente di niente che può schiacciare la libertà gli individui, gli organismi, la vita stessa si esprime nella libertà, io mi domando sempre ma cosa pensano gli uccelli del cielo quando si guardano mascherati di questi stracci, strisciare, non entrare in un negozio, osservare tutta questa follia e loro stanno lì che svolazzano e hanno, hanno la vita davanti, un antilope, non si interroga sul fatto che tra poco verrà un leone, vive, vive! vive. Vive! E se il leone deve arrivare, che il leone sia, ma intanto vive! Non è terrorizzata dalla mattina alla sera! E noi non siamo più di un'antilope? Forse no, forse no. Questo è il grande insegnamento. Forse non siamo più di un'antilope. Dobbiamo reimparare dagli animali come si vive con la morte, come si convive con la morte, la morte accade, la morte è parte della vita. Avere lo spirito non significa leggersi i libri sacri e impararseli a memoria, significa sapere che c'è qualcosa oltre e che io vivo la mia vita nonostante la morte e anche grazie alla morte è questa forza che deve animare la nostra esistenza questa è la forza che ci porterà oltre tutto questo non si nega l'esistenza di un problema io ho avuto il covid io quest'agosto me lo sono preso volontariamente da mia figlia perché se l'è preso da... vabbè, lasciamo stare da chi se l'è preso però io ho voluto stare con lei L'ho abbracciata e mi sono fatta questa esperienza. Questo virus esiste, esiste, però mi sembra, mi sembra di essere qua ancora. Ora, non sono stato fortunato perché io ne conosco tanti altri. Questo che significa? Che probabilmente questa cosa, nonostante esista, è una cosa che si può affrontare si può affrontare ora il discorso che dovete fare alle persone che vi sono accanto è ma è proporzionale quello che sta succedendo a quello che è questa cosa è proporzionale stanno cascando le persone per terra avete intorno persone che muoiono per terra che si sdraiano, che stanno rantolando questo fidatevi dei vostri sensi, fidatevi di quello che percepite, non esiste questa roba intorno a voi nelle dimensioni in cui viene dipinta, non c'è in quelle dimensioni, non c'è, io sono una dimostrazione, non c'è, per cui tutto quello che adesso è stato costruito è sproporzionato. E ha l'unico scopo di limitare la libertà, la libertà, perché è più razionale, ahimè, è più comodo avere le mucche allineate con il tappo in due metri quadri che producono un botto di latte, questo è razionale purtroppo. Lo capite? Da un punto di vista materialistico la comodità è avere le mucche, mille, tutte di seguito con il tappo in due metri quadri. Per cui per la mente razionale di una persona che possiede miliardi, non siamo mucche. Perciò la libertà non è un valore contemplato loro pensano al fatto che siccome stiamo creando dei problemi alla terra allora bisogna che questo pianeta sopravviva perché se no, se no moriamo tutti quanti, come facciamo a farlo sopravvivere? Eh questi sporchi umani bisogna costringerli, bisogna, bisogna fargli capire che devono avere l'ecologia, che devono avere il, il marchio verde, che devono comportarsi così perché sennò no l'umanità si estingue, ecco questo sistema voi lo vedete e lo lo vedete in un bel paese colorato di rosso in bagliera sbagliata perché quello non era il comunismo che ha pensato Marx, quel paese là è il modello che in questo momento si sta portando avanti, il modello del credito sociale, il modello dove voi siete sorvegliati perché non siete degni di fiducia perché non siete liberi perché siete un danno per la terra il danno per la terra, l'unico danno per la terra è togliere la libertà agli esseri viventi che la popolano questo è l'unico danno per la terra la vita si sviluppa nella libertà non può essere costretta da niente quando dovete parlare con i vostri familiari ricordate questo non c'è possibilità di vivere senza la libertà e nel regno dello spirito ogni anima è libera anche di sbagliare non esiste non esiste la collettività che schiaccia l'individuo non esiste questa cosa è fasulla. Non esiste questa cosa qua. Ognuno di voi è preziosissimo. Ognuno di voi è preziosissimo agli occhi de dello spirito. È prezioso e unico. Come si fa a rispondere a questo? Come si fa a rispondere a questo? Cambiando la propria vita. Allora, è vero, Marco, non so dove sei, però eh, è vero. Bisogna avere anche la capacità di discutere, bisogna avere anche la capacità di discutere, ma più ancora, ma più ancora le persone vi devono vedere felici, vi devono vedere felici! che cambierà le cose perché se le persone vi vedono felici di vivere felici senza questi stracci felici senza i marchi verdi felici perché avete cambiato lavoro e avete trovato un lavoro migliore perché ve lo siete inventato allora, allora, solo allora metteranno in dubbio ma io sto qua come una mucca con sto marchio ogni mese mi chiedono di farmi uno stampino e, e, e questo sorride. Ma perché sorridi? Che c'è da sorridere? E io sorrido perché io ho lo spirito e se vuoi, visto che lo spirito si moltiplica quando lo dividi, lo condivido con te. Vuoi ascoltarmi? E lì allora entrano tutte tutte le motivazioni, tutte le argomentazioni di Marco e qualunque altra cosa sia scientifica, parascientifica e via dicendo, tutti i dati che abbiamo, dati che abbiamo, ma se non ci vedono felici è impossibile che ci ascoltino, però voi mi direte, ok tu parli bene però a me mi sospendono domani, come faccio a essere felice? E questo è il discorso. Si inventa una nuova vita. Vi posso garantire che questo è non solo possibile, ma è doveroso. Perché quello che sta succedendo, e quelli di voi che hanno più o meno la mia età me lo confermeranno, è un processo che era tangibile anche quando eravamo piccolini, dove vedevamo che c'era infelicità nelle persone ma prendete un autobus andate alla metro svegliatevi la mattina e guardate la faccia della gente degli occidentali io ho avuto la fortuna di vivere in altri mondi in altri paesi vi posso garantire che non è così la gente non si alza la mattina depressa la gente non sta incazzata dalla mattina alla sera non arriva stanca morta la sera che non può manco giocare con i propri figli questo è tutto sbagliato, questo va cambiato, per cambiare questo dovete cambiare la vostra esistenza, non abbiate paura, la ricchezza come diceva il signor Marcotti si crea, se voi avete solo il coraggio di mettervi in discussione e soprattutto, e ve lo dico, frequentare persone come voi perché le cose nuove nascono se voi frequentate altri come voi se voi state nella vostra famiglia perché gli volete bene ma vi guardano tutti strani perché avete queste idee non succederà mai niente questo non significa non amare i nostri familiari ma significa che voi dovete frequentare persone che vibrano come voi allora nasceranno nuovi lavori ed è con questa forza che noi ricostruiremo l'Italia, togliendo questa cappa di tristezza che ci porta a correre dentro i negozi a comprare il niente, il niente perché non siamo innamorati, perché non abbiamo una passione, un amore, perché abbiamo smesso di amare, di avere dei sogni, dei progetti, perché se io ho un progetto non me ne frega niente di andare al centro commerciale, non me ne frega nulla, perché ho un progetto, ho una visione, io credo, vedo, è questo quello che dobbiamo riscoprire ricominciare a innamorarci a innamorarci prima di tutto della vita prima di tutto della vita sapendo che si muore, sì ma non finisce lì si muore ma non finisce lì io nel tentativo di dare una mano a questo processo ho creato una serie di gruppi che mettono semplicemente le persone in, in condizione di sapere dove vicino a loro ci sono persone che vibrano con la stessa frequenza, pensavo fosse una cosa stupida e invece mi sono reso conto che è utilissimo, le persone si incontrano, si commuovono, dicono ma io a un chilometro avevo una famiglia che la pensa come me e non lo sapevo. Allora questo è quello che dovete fare, fate rete, fate sapere l'un l'altro che ci sono persone che sentono come voi, fate rete, aiutatevi, sostenetevi, fate rete e abbiate il coraggio di sostenere le famiglie spirituali che purtroppo non è detto che coincidano con le famiglie di carne, ve lo dico con il dolore nel cuore per una recente perdita familiare. Non è detto che coincidano con le famiglie di carne, non è detto che coincidano con i nostri amici d'infanzia. in questo momento le famiglie sono quelle dello spirito, non quelle della storia né quelle della carne, dovete trovare persone come voi persone che abbiano il coraggio di ricostruire la propria vita, persone che non abbiano paura di questa cosa che si chiama morte, oppure che ce l'abbiano, perché poi tutti quanti un po' ce l'abbiamo, ma abbiano il coraggio nonostante questo di vivere, di vivere nella libertà di onorare la libertà come condizione fondamentale per la vita la libertà è la condizione fondamentale per la vita e penso che con questo posso lasciarvi Siate contagiosi, ma contagiosi nello spirito, siate sorridenti. Tutti quanti quando esce una legge che è un abominio come quella del marchio verde, è indiscutibile che riceviamo una botta. È impossibile non deprimersi, arrabbiarsi. È impossibile. È umano avere questa reazione Ma deve durare un giorno, due giorni, un'ora Dopodiché ci si rialza e si dice Io so che tutto questo mi spingerà oltre Perché tutto questo sta succedendo perché noi dobbiamo andare oltre Lo capite? Continuerà Perché noi dobbiamo andare oltre è uno strumento per permettere a noi di cambiare la nostra vita. È lo strumento che ci sta mettendo in condizioni di cambiare la nostra vita, di distruggere questa cappa di infelicità che ha dominato sulla società occidentale da secoli. Bisogna essere felici! Bisogna essere felici! Bisogna seguire la felicità, l'amore, l'innamoramento e non la tristezza che mi alzo la mattina a fare una cosa che non mi appartiene. Cercate la vostra vocazione, la vostra visione. Vi posso garantire che se fate questo insieme con altre persone verrà il sostegno dello spirito, verrà il sostegno della terra. Non c'è nessuno che segua la propria vocazione che non sarà sostenuto dalle forze altre, ve lo posso garantire, questo sta scritto pure nel Vangelo, se volete andare a leggere il Vangelo, rileggetevi il Vangelo senza i filtri delle religioni, ci sta scritto tutto, ci sta scritto tutto! Gesù lo dice, ma pensate, ma se il Signore si occupa dei passeri, ma pensate che non si possa occupare di voi, il momento in cui voi scegliete di lasciare tutto e di seguire lo Spirito, e che cos'è questo Spirito? Non è che vi dovete fare sacerdoti, dovete seguire la vostra vocazione, quello che vi piace fare, quello che vi, vi ha detto che dovete fare qualcosa che non vi piace, questa è la rivoluzione cominciate a fare quello che vi piace, quello che amate, la vita è un dono, dovete fare ciò che amate, ciò che amate, innamoratevi, innamoratevi, innamoratevi, innamoratevi, grazie.